Grazie compagni, grazie compagni. Sono qui in rappresentanza di MGA, il sindacato degli avvocati. E già il fatto che gli avvocati abbiano bisogno di sindacalizzazione la dice lunga. Quando è partito, appello, quando è partito questo appello finalizzato ad incrociare le lotte, beh, allora abbiamo voluto rispondere. Anche per cercare di incrociare le lotte con tutti quei processi di sindacalizzazione che in Italia si stanno sviluppando ovunque e che riguarda una parte del lavoro che deve far parte di questo processo e mi riferisco al lavoro autonomo, mi riferisco al lavoro a partita IVA, mi riferisco al lavoro sottopagato, mi riferisco al lavoratore professionale, mi riferisco a tutti quei lavoratori che sono stati umiliati ed offesi con lavoro gratuito. Sono qui per uh, uh, parlarvi di questo unitamente ad un altro passaggio uh, che secondo noi è importante, tema che secondo noi dovrebbe far parte del programma politico e cioè la giustizia, quindi giustizia e lavoro autonomo. Uh, sono temi su cui, in relazione ai quali, noi a sinistra soffriamo di un gravissimo ritardo, uh, giustizia che è estremamente importante perché badiamo ad un passaggio, Ogni legislazione sociale, la migliore legislazione sociale, la migliore rivendicazione dei diritti che possiamo realizzare sarà inutile se non c'è a fianco, se non c'è parallelamente una struttura giudiziaria, una giurisdizione pubblica efficace ed efficiente in grado di rendere esigibili quei diritti. Quindi ciò che dobbiamo riprenderci è l'amministrazione pubblica della giustizia, specialmente in un periodo storico, politico ed economico come quello attuale in cui si sta cercando di privatizzarla con gli stessi strumenti, con gli stessi meccanismi con i quali vengono privatizzati in Italia tutti i servizi pubblici essenziali, a partire dal trasporto, a partire dall'approvvigionamento uh, dall idrico, l'approvvigionamento energetico, a partire dall'istruzione, a partire dall'assistenza sanitaria. La struttura e i meccanismi sono sempre gli stessi, smantellare e privatizzare con tutte quelle gravissime conseguenze, quelle gravissime ripercussioni che ci possono essere nei confronti dei cittadini. Dobbiamo cercare di comprendere una cosa, Lo stato, la, la giurisdizione in Italia avversa in uno stato disastroso, questo stato disastroso si tramuta in un pessimo servizio che viene reso ai cittadini in termini di lungaggini processuali. Le cause in Italia durano anni ed anni e sono innumerevoli le condanne che provengono dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Noi in questo momento dobbiamo essere in grado di comprendere che queste lungaggini processuali non fanno altro che svuotare ed abbattere quelli che sono i diritti dei più poveri e rafforzano quelle che sono le posizioni dominanti. Noi dobbiamo cercare di comprendere che la giurisdizione pubblica è anche questa un bene comune, la giustizia è un bene comune, come questa deve essere valorizzata, ripresa e resa efficace ed efficiente in maniera tale che si possa avere qua in Italia finalmente un'amministrazione della giustizia che si possa erigere a vero baluardo per la difesa dei diritti e soprattutto per la difesa dei diritti dei più deboli. Altro passaggio, la riduzione dei costi di accesso alla giustizia in maniera tale da agevolarlo specialmente alle classi popolari, specialmente ai meno abitanti. E' il ritorno sul lavoro autonomo. Noi crediamo che l'azione politica debba essere finalizzata non soltanto a tutelare il lavoro salariato ma anche il lavoro autonomo, ma anche il lavoro a partita IVA partendo da una presa d'atto che in Italia è proprio la partita IVA ad essere diventata un nuovo strumento dello sfruttamento del lavoro e lo è diventata ovunque. Questi lavoratori sono in crisi da anni, crisi che è certificata dalle statistiche, statistiche che segnalano, registrano una progressiva flessione di questi redditi, ma dalle statistiche, da questi dati, emerge qualcosa di più. Emerge qualcosa di più perché tra i dati, nei dati, si possono leggere chi sono queste persone, chi sono questi lavoratori, chi sono queste lavoratrici. Bene. Analizzando questi dati, sarà facile evidenziare che questi nuovi lavoratori, questi nuovi precari, il quinto Stato, così come viene più volte definito, altro non è, altro non siamo, se non i figli di quei lavoratori, i figli di quelle lavoratrici che con le lotte sindacali hanno conquistato per i propri diritti, per i propri figli il diritto allo studio, che hanno conquistato per i propri figli l'accesso a tutte quelle professioni che fino a qualche anno fa era precluso o comunque appannaggio delle classi più abbienti, dei ricchi e dei più ammanicati. Chiudo. Uh, chiudo con una parola che ci piace tantissimo utilizzare e che leggiamo anche nel programma, incrociare le lotte abbiamo problemi comuni, comuni che sono generati da una casa originaria che è la penetrazione nel nostro paese di un sistema neoliberista tra l'altro particolarmente aggressivo, di una logica mercantilista che vuole subordinare tutto diritti, persone, lavoro, al capitale agli interessi e a quelli che sono gli interessi economici, bene noi abbiamo anzi una grossa possibilità ma se vogliamo fare qualcosa che non è stato mai fatto in Italia allora dobbiamo essere capaci di fare qualcosa che non è mai stato fatto. Uniamo il lavoro dipendente, uniamo al lavoro autonomo, uniamo il quinto stato in un blocco politico e sindacale unico, capace di difendere i diritti di tutti. Accettiamo la sfida, uniamoci ed incrociamo le nostre lotte.